Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca e condividi uomo che non basta mai Mamma Maximilk uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto uh, Se a giocare uh, non si altro è ombre, Matalo, matalo, camperon dietro la cru uh, Devi iscriverti al canale Maximi, su Youtube Se uh, abiti tutto e di più, forza fallo pure tu Perché uh, con le tigre di Roma stare sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch di soldi per la 1.41, come vi avevo promesso in live ho cercato un glitch, è un po' complicato da fare, si può fare da soli o con l'aiuto di un amico che magari può risultare un po' più semplice, e per fare questo glitch avete bisogno di un cargo bob, un centro operativo e un garage pieno con delle elegi, quindi andiamo nel garage, prendiamo la elegi, usciamo fuori dal garage e sostituiamo questa lg con cui siamo usciti fuori quindi nel mio caso la quinta lg vado a sostituire questo veicolo guardate guardate sto impedito no il gioco sta impazzito ragazzi oddio questo è, è guercio proprio vabbè comunque andiamo a sostituire la quinta elegy ragazzi le stranezze capitano tutte a me nel frattempo quando avete sostituito la quinta elegi che cosa dovete fare? entrare nel centro operativo mobile dovete salire sulla vostra custom mi raccomando ragazzi duplicate custom e non altre auto andate in uh, wallstock selezionate il terzo modulo pratica e eh, dovete selezionare il vuoto ragazzi il modulo vuoto quindi andate su restaura insomma acquista e quando andate per acquistare dovete essere rapidissimi a premere triangoli in maniera tale che si crei questa situazione ragazzi come state vedendo in mappa la mia auto è buggata nel centro operativo mobile vi faccio vedere c'è il centro operativo mobile con l'iconina dell'auto buggata dentro come state vedendo Quindi, a questo punto, ragazzi, che cosa dobbiamo fare? Una volta fatto ciò, ci allontaniamo da questa zona, ci allontaniamo un pochino da questa zona. Quel eh, tanto che basta, insomma, non è che dobbiamo andare in culo al mondo. Entriamo in un'attività Roxar, entriamo in una gara stante o in una qualunque attività roxar. E appena ci darà la possibilità di premere cerchio usciremo dall'attività rockstar in maniera tale che l'auto respawni affianco a noi allora quando l'auto respawna in, um, intorno a noi, affianco a noi è frizzata ragazzi, adesso vi faccio vedere non ce la fa utilizzare quindi per sfrizzare l'auto che cosa dobbiamo fare? dobbiamo avere il cargo bob come vi ho fatto vedere all'inizio video quindi prendiamo il cargo bob agganciamo l'auto ragazzi, per questo ho detto se avete un amico che vi dà una mano è ancora meglio, altrimenti lo potete fare tranquillamente da soli. Io ho un po' di difficoltà con, con i volatili qui, con i veicoli volanti, però ehm, l'abbiamo fatto. A questo punto l'auto è sfrizzata, diciamo, possiamo utilizzarla una volta agganciata con il cargo Bob quindi prenderemo la nostra auto la andremo a mettere in garage esattamente nella posizione in cui abbiamo eh, tirato fuori la elegy guarda sti cacacazzi mamma mia che rottura devo... eccone un altro va bene, comunque andiamo a mettere l'auto al quinto posto Oh, li sappia so tutti io oggi dove abbiamo messo la elegy e la sostituiamo con la elegy ragazzi darà garage pieno una volta fatto questo passaggio ragazzi che cosa dovete fare sostituite l'auto e andate a ripristinare il modulo nel centro operativo mobile quindi io adesso uscirò e andrò a ripristinare il modulo nel centro operativo mobile ragazzi andremo a ricomprare il nostro modulo con diciamo con il deposito veicoli e a questo punto siamo pronti per ripetere nuovamente il glitch ragazzi come avete visto da warstock eh, questo è l'aggiornamento 1.40 ci sono gli aerei del nuovo dlc il video non è un fake quindi eh, vedete un po' voi se riuscite a farlo detto questo ragazzi vi faccio vedere l'altra l'altra progenitaly che è dentro il deposito eh, ragazzi buon glitch per il momento c'è questo vi lascio un saluto al prossimo video ciao a tutti